Nel nostro canale Oggi è finalmente lunedì Ed è il primo giorno di scuola di Vanessa e Anastasia Allora, Anastasia è Eccitatissima, mi ha svegliata Credo verso le 5 e mezza Ora sono le 7 meno 10 Siamo già eh, qui. Siamo già tutte sveglie Vanessa addirittura è anche già pronta Lei è ancora in pigiama Aspetta di far colazione Ciao amore, ciao ah, buongiorno, sei contenta? Sei super contenta stamattina. Speriamo che sia così per tutto l'anno scolastico. eccitatissima. Cosa so, vuoi per colazione? Mm. Pane Nutella o la brioscina? Buongiorno, Vane! Vale. Bella, sei, sei Pane bellissima. Acqua. Pane Nutella e l'acqua. E il tuo per fuori, mi Ok, poi ti preparo il panino per la scuola, vero? Sì. Va uh, bene. Due, due perché io lo mangio. Pane Nutella? Sì, io lo mangio la Nutella. Ok, ciao, amore. Amore. Fammi vedere quanto sei bella, ma sei bellissima, buongiorno, bellissimo, amore mio. Hai dormito bene? Ma eravate super eccitate stamattina, vero? Guardate quanti zaini, sembra che dobbiamo partire per le vacanze. Super eccitate, super felici. Hai già preso l'acqua? Ok, benissimo. C'è anche la... La tovaglietta? Sì, sì l'ho vista. Adesso tu vuoi fare colazione? Mangi qualcosina? Mm -hmm. Eh? Poi dobbiamo mettere il grembiule, va bene? Ok. Cosa vuoi mangiare? Non lo sai? Ci pensiamo? La brioscina? Pane e nutella? Vuoi la fettina? di... Ok. A few later. Bimbe, siete pronte? Anastasia hai già messo il grembiule! mamma mia quanta emozione questa mattina vi voglio vedere da domani se sarà la stessa cosa sì. mm, mi piacerebbe tanto che tutto l'anno scolastico sia così ci si sveglia presto, si fanno le cose con calma eh? tu metti il green blue, adesso che tra un po' condiamo, va bene? Eh? sono le sette e mezza <ride> noi siamo già pronte per uscire di casa la scuola apre tra un'ora siete stanche? oggi fino alle quattro e mezza così sarà no, un po' dura sarebbe... beh lei è alle due ma eh, tu quattro e mezza Comunque, tu hai dormito di più, eh, di Anastasia. Anastasia si è svegliata alle 5 e mezza stamattina. Va bene, perfetto. Se riesco così, Vane, così, uccellino, uccellino, uccellino. Così, va lì. Esatto. One hour later Ragazzi, siamo davanti alla scuola in super anticipo. Ci siamo solo noi e le maestre, quindi Vanessa forse hai sbagliato il tuo ruolo oggi, non fai la luna ma farai la maestra. Come ci si sente ragazze? Davanti alla scuola? Eh? Contente? Sì. sì. Adesso andiamo a prendere lo zaino tu di so Vanessa. Apri... In tu macchina? So le macchine? la portiera Amore, giur... non... ma parli tu e ascolta no, Anastasia ascolta Anastasia i tuoi compagni arrivano più tardi perché voi oggi iniziate alle 9 tu sei qui alle 8 e mezza anzi alle 8 perché è Vanessa che inizia prima hai capito tu non... compagno... i tuoi compagni arriveranno più tardi so. dopo che Vanessa entra noi abbiamo ancora mezz'ora di tempo per dover entrare sarà molto lunga questa mattina Ma ti aiuto se vuoi che poi ci sono soltanto i quaderni cosa hai messo dentro è pesante, amo. E sì. pensa che ci sono tutti i quaderni e i libri delle vacanze. Anche astuccio Piccina, eh? Vuoi che te l'allunga un po'? One eternity later. Ok, ragazze, le bimbe sono a scuola. Anche Anastasia ha iniziato il suo primo giorno di scuola. Felicissima, eccitatissima come non mai. E aspettiamo le 14 che esce e ci racconta com'è andata. Six hours later. Ragazzi, sono le 14 meno 5 minuti. Tra 5 minuti uscirà Anastasia dal suo primo giorno di scuola elementare e ci facciamo raccontare com'è andata. Buongiorno, amore, bentornata da scuola. Com'è andato? Bene. Eh, tutto bene il primo giorno di scuola? Sì. Ti sei divertita? Sì. Le maestre sono state brave? Sì. Hai mangiato tutto, tutto? Sì. Senti, c'è una sorpresa a casa che ti aspetta e che ti ho voluto fare per il tuo primo giorno elementari. Sei contenta? Eh? Adesso quando arriviamo a casa, tu ti tapperai gli occhi. Va bene, perché è proprio in vista, ma non l'ho messo via. Ok? Sei stanca, amore? Sei stanca? Sì. Un pochino? Sì. Allora amore, amore, siamo arrivati a casa, adesso stai tentando di aprire la porta di casa, ma ascoltami, ti ricordo che devi chiudere gli occhi, eh? Capito? Ok, piano, brava. E eh, gli occhietti chiusi. Allora, chiudi gli occhietti, chiudi gli occhietti, chiudi gli occhietti, apri gli occhietti. Wow, amore. è bellissimo hai visto che è arrivata subitissimo sei contenta e che cos'è la scuola dei playmobil aspetta è pesantissima oh, come sei forte dove vai finisci in bagno Fate vedere, fai vedere un po' che bella che è hai visto quanti personaggi che ci sono ci sono tantissimi personaggi Ani non aprirla adesso aspettiamo Vanessa dai io non posso aiutarti devo finire vuoi vedere solo un pezzettino? vuoi vedere solo un pezzettino? va Va bene merendina per Anastasia Ani fai merenda dai sollevati che poi dobbiamo andare a prendere Vanessa che tra un po' esce da scuola anche lei chiediamo anche a lei come è andato il suo primo giorno Ani siamo venuti a prendere Vane ma cosa ho fatto? Siamo arrivati in anticipo, sì. ho sbagliato orario, la scuola è ancora chiusa, non c'è nessuno. E quindi ti porto a fare un giretto al parchetto qua di fronte, ok? Guarda Ani, hanno rifatto il pavimento dell'entrata del parchetto, è tutto rosso. Queste non c'era poi. Sì, queste forse sì c'era. No, no, no. Eh figurati, quelle ci devono essere per forza. Però il parchetto è stato demolito. Non c'è più niente, una delusione totale. Hai visto, è rimasto solo il cavalluccio. Guarda, hanno tolto le altalene. Speriamo che adesso lo ripristinano e che mettono delle giostre nuove. Ah, che tristezza questo parchetto, vero? È triste, non c'è più niente. Lì c'è la vostra scuola. Tra mezz'ora apre. Ma chissà perché mi sono confusa. ancora più No, dobbiamo costruire con Vanessa la scuola, altrimenti non la costruiamo più. A few later. Ciao ragazzi, sono appena uscita dalla scuola e mi sono trovata benissimo. C'è una nuova maestra e i compagni sono, erano veramente molto felici e emozionati. E anch'io ci vediamo dopo. Ciao! Bimbe, ci fermiamo un secondo nel negozio di animali per vedere sì. se troviamo qualcosa per la gattina, perché tra qualche giorno arriva. Eh. Ok, va bene. Sì. Pausa merenda perché non possiamo tornare a casa perché dobbiamo andare a prendere i libri di Vanessa che sono arrivati: eh? Matematica e Scienze. E quindi vi ho preso qualcosina nel negozio, super accessoriato di dolci, caramelle, cioccolati, eccetera, eccetera. E poi finalmente andiamo a casa. Siamo tornate a casa e Vanessa continua a fare merenda, ma Vanessa la mangia a scuola. Mm, ma ragazzi, cosa? Ha portato oggi la mia amica, ha portato la cucina, cioè, una, un attimo, panico, la mammellata. Buona, buonissima. Va bene, Ani vieni che terminiamo questo video eh, del vostro primo giorno di scuola e un, un augurio per un anno scolastico intero che sia sempre bello. eh! E proficuo se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale